Ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi, ciao a tutti i fan della pagina dell'Orto Dio su questo fantastico tramonto stiamo piantando i piselli stiamo piantando i piselli insieme con le patate insieme con le patate perché come abbiamo visto nell'altro filmato abbiamo deciso di piantare le patate in questi contenitori perché abbiamo detto che le patate non si consociano bene con con le altre piante che richiedono un sacco di, di sostanze nutritive al terreno quindi abbiamo voluto metterle in questi contenitori, in questi grossi vasi però una pianta che si consocia bene con la patata è il pisello perché è una leguminosa che fertilizza il terreno, apporta azoto al terreno quindi fa comodo alla patata e in questo periodo i piselli si possono piantare senza problemi io ne ho già piantati tantissimi e adesso ne sto piantando altri Vedete in questa maniera molto semplice perché il terreno è leggerissimo, quindi mi basta di fare un buco con il dito e il pisello va giù. Quindi in questi grossi contenitori metteremo patate e piselli. Ci abbiamo questa vasca, ci abbiamo questo da 300 litri, ci abbiamo quest'altro da 300 litri che lo devo ancora preparare. Ci devo fare il terriccio, ci devo mettere il, la segatura, poi ci dovrò mettere le patate e poi anche i piselli ci abbiamo eh, questo cassettone quadrato quindi alla fine mi sono fatto i conti ho superato i mille litri di volume cioè questi vasi dove sto mettendo le patate se io li riempissi di terra ci potremmo mettere mille litri di terra quindi 1000 kg quindi noi dobbiamo fare in modo che di questi 1000 siamo sui 1100 almeno forse anche di più ecco questo è un altro noi dobbiamo fare in modo che di questi 1000 teorici la più, la più alta percentuale possibile sia di patate e non di terra quindi questi cosi li dobbiamo riempire di patate dovranno essere pieni di patate per questo stiamo usando un terriccio molto leggero, vedremo poi quale sarà la percentuale. Ma anche se su mille litri facessi una percentuale altissima, per dire il 25%, e quindi facessi 250 kg di patate. Comunque per me 250 kg di patate non sono tanti, sono pochi. Io ne consumo, i cani ne consumano un chilo al giorno, io pure ne consumo parecchie, quindi ne consumiamo almeno 400 kg all'anno di patate perciò se troverò altri contenitori ho pensato di usare i sacchi i sacchi vuoti dei croccantini dei cani come, come altri vasi che mano a mano si alzano e ci si mette il terriccio le patate quindi probabilmente farò altri vasi però già così ci abbiamo più di mille litri di terreno, a disposizione, di spazio, a disposizione per far crescere delle fantastiche patate speriamo bene 4, 5, 7, 8, 9, 10, e 10, ecco qua mi dispiace ragazzi, si sta facendo buio tra poco non vedrete più un cazzo, mi dispiace che quando faccio i filmati di, di sera non si vede un cazzo, purtroppo qua il giorno c'è da lavorare, c'è da, da piantare, c'è da zappare, e uno tante volte c'è tempo, veramente solo, solo la sera poi dopo, comunque, fatto Abbiamo piantato un sacco di vitelli in questi contenitori, quelli sono gli altri, quelli che vedete là, quindi ci avremo qui almeno 150 litri, qui sono da 50 all'uno, sono 200 qui siamo a 350, di là ce ne abbiamo 750, sì no, stiamo a 1.100, 1.200 litri per adesso e faremo in modo di fare un terriccio più leggero possibile io sto raccogliendo qui la segatura della tanta legna che ho, che ho tagliato la segatura va bene credo perché è sostanza organica ma è leggerissima vediamo quello che succede vediamo quante patate usciranno quanti piselli usciranno questo piccolo tutorial ovviamente adesso si dà una piccola annaffiata dopo che abbiamo piantato i piselli è come al solito questo piccolo tutorial è finito su questo tramonto Fantastico Vi saluto dall'ortodio Alla prossima Ciao